i miei amici vegani argomento casa buongiorno questa mattina con lo stesso impasto con cui faccio i pancake quindi se avete visto il mio video in cui li preparavo Farina di cocco, farina mista, latte di mandorla, albume e semi di chia. Oggi invece di fare i mini pancake voglio fare le crepe. Quindi semplicemente metto più impasto e faccio girare il composto nella padella. Ovviamente tutto mentre guardo il lit, quindi se lo vedete andrà avanti perché lo sto guardando. parte ho tagliato il kiwi e questo qua che era un pochino più maturo lo vado a mischiare con un po' di yogurt per fare la salsina da mettere dentro, solitamente quando invece utilizzo la, le fragole mischio lo yogurt a uh, una um, marmellata che Jimmy ha preso questa al supermercato che devo dire super super valida, gli ingredienti sono fragole, zucchero d'uva, miele e succo di limone però oggi utilizzo i kiwi quindi utilizzo questa tecnica che è quella di maciullare i kiwi e mischiare lo yogurt. Quindi ora le farcisco mettendo lo yogurt su metà, piego e ripiego. Eh, me ne sono venute tante! Potete rollarle così o anche a flauto. che non stanno mai in piedi ecco niente raga passiamo direttamente a come le mangio quindi così vabbè dai se le apro anche un po' così sono anche carine più o meno poi il resto del kiwi e la mia salsina al cacao che ho già preparato che è cacao amaro più acqua mischiato a manetta fa la salsina per chi non riesce a reggere il sapore forte del cacao amaro dolcificatelo con un pochino di miele o agave la colazione è pronta Vedete alla fine è sempre lo stesso impasto cioè potevo benissimo fare i mini pancakes scusate questo è un look da quarantena sappiatelo dicevo potevo benissimo fare i mini pancakes però il fatto di cambiare forma e um, sapore, vabbè, ogni tanto lo facevo anche con le fragole. Gli dà quella brio in più, quel senso di differenza e ti rende excited di mangiare, che è un pochino. Quello che cerco di fare quando preparo le, le mie cose, ovviamente quando, mi metto, quando ho voglia di cucinare, spesso non è sempre così ve lo dico, però rendere eccitante il momento di mangiare il cibo, il pasto, fa assolutamente parte del mangiare sano. E queste, get me excited! Per me è una giornata di riposo, in realtà avevo pensato di iniziare la mia settimana di allenamenti oggi perché ho sentito che da domani ritorna il brutto tempo, viene a piovere eccetera. Quindi in teoria avrei dovuto iniziare oggi con cardio e addome ma non ne ho voglia, quindi inizierò domani e il tempo che fa fa se ne frega. però io e Luna siamo venute qua fuori a prendere un pochino di sole visto che è spuntato ed è sceso il vento quindi fa caldo Luna è legata perché è un gatto d'appartamento e ho paura che scappi lei in realtà è anche un po' spaventata da questo mondo esterno troppo wild per sua regalità e eh, infatti sta attaccata a me <ride> E niente, quindi stiamo fuori, ma a me star fuori fa venire voglia di fare attività. Non voglio fare cardio, ma mi butto su in verticale e faccio un po' di pratica. Sento che sto migliorando e adesso voglio provare a fare la salita eh, squadrata, cioè mh, salendo adesso vi faccio vedere, ma praticamente invece di andare dritta su con due gambe, prima aprendole e poi lavorare di addome per portarle su è molto work in progress Un'altra cosa su cui sto lavorando è la spaccata, il mio sogno è quello di riuscire a fare la spaccata da in piedi, ma... <ride> Oggi per pranzo un pasto che renderà super felici e proud i miei amici vegani perché si tratta di un piatto di pasta vegano fatto con tre ingredienti pasta, io utilizzo questa qua della barilla senza glutine ma potete usare quello che volete Pesto verde, questo lo prendo da coro ed è un pesto vegano con soia, cashews, olio di oliva, olio di girasole eccetera, insomma, vegano. E poi il lievito alimentare, il nutritional yeast, che io ho sempre visto nei video americani, dicevo ma che cacchio è? Ha un retrogusto di formaggio, quindi se siete vegani e vi manca il formaggio perfetto e all'odore sa di Fonzie's. <ride> butto la pasta scolo la pasta, metto il pesto, mescolo, metto il nutritional list e mangio, e ora merenda sul dondolo con una merenda veramente old but gold, che penso che non rifacevo dai tempi di piacenza, e ragazzi è tornato il paninetto! Si tratta di due gallette farcite con un velo, pochissimo, burro di mandorle e una piadina di albumi che faccio semplicemente mettendo albume e una spolverata di cannella, ma potreste mettere anche del cacao, in una padella antiaderente finché non è cotto e non si stacca e lo metto dentro. Merenda completa, carboidrati, proteine e grassi, buonissima, ma soprattutto è altamente digeribile. Che adoro, quando non mi rimane cibo sullo stomaco, vabbè, ok. Siete con me sul dondolo. <ride> Bene, ora che ho fatto merenda, mi viene voglia di, di fare. Tipo vada a spegnimento, cibo fu, cibo fu. E nulla, vi volevo aggiornare sull'argomento casa. <ride> Allora per chi non lo sapesse io e Jimmy due mesi e mezzo fa abbiamo dato disdetta e, e noi i primi di maggio dovremmo lasciare la nostra casa Tutto questo era stato studiato abbastanza nei minimi dettagli perché Jimmy si doveva laureare i primi di aprile e eh, avremmo avuto poi un mese per fare il trasloco eccetera Sistemarci, trovare casa eccetera e nulla, tutto è stato bloccato essenzialmente ma nella sfortuna abbiamo avuto una piccola gioia cioè la settimana prima che tutto questo accadesse in realtà ve ne avevo anche parlato in uno degli ultimi vlog io ero andata a vedere una casa me l'aveva mostrata un'agenzia che ci aveva preso un po' a cuore e in realtà ci aveva mostrato la casa prima che questa andasse sul mercato quindi in realtà io mi sono trovata anzi solo in una situazione che se dico sì, la casa è mia e non devo combattere con nessuno In realtà noi avremmo voluto vedere altre case Ma ovviamente non abbiamo avuto più la possibilità E trovandoci così a ridosso con la data della partenza eh, Abbiamo accettato e eh, ci trasferiremo in quella casa Ma ci sono dei ma Tra cui appunto il fatto che siamo in quarantena fino a metà aprile E non si sa poi se avremo la possibilità di muoverci per fare un trasloco Primo. Secondo, il nostro trasloco sarebbe comunque stato un po' particolare, perché in realtà quella casa è libera da fine maggio, mentre noi dobbiamo lasciarla i primi di maggio. La nostra idea era quella di mettere tutte le nostre cose in un box, Jimmy sarebbe sceso a Prato per un mese e io avrei fatto un mese ospite da amiche tra la valle e la valle e la Frenchi e in qualche modo sarei sopravvissuto un mese per poi trasferirmi finalmente in casa. Diciamo che ora siamo in una situazione un po' di limbo, di stallo e non sappiamo bene, per fortuna il nostro padrone di casa è stato gentile e ci ha detto che ovviamente non ci butta fuori di casa e eh, insomma ci verrà incontro, quindi nulla, questo è l'aggiornamento ma ormai vi posso dire che abbiamo trovato casa. Se posso essere sincera non è esteticamente bella come quella di adesso Eccetto per la camera da letto, la camera da letto è veramente bella Ma la cucina è piccola e la casa in generale è abbastanza piccola Però mh, è un quinto piano, doppia esposizione E eh, comunque in ogni caso sappiamo di starci poco Perché l'idea è quella di comprare casa più presto possibile in realtà E mh, basta, questo è l'aggiornamento sulla casa e lo scopriremo solo vivendo ragazzi lo scopriremo solo vivendo cena di questa sera con orata fatta al cartoccio e cotta nel um, forno a legna eh. è forno a legna ah giusto cotta nel camino mi calcio. Mi Un partecipa all'integrazione e fa bisogno di un riletto richiedono misure di sostegno al governo, manco aiuto ai cittadini. Acquistate fiori, acquistate piante fiorite, piante ornamentali.